Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, video pillola, eh, che vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Allora, una notizia che risale per quanto riguarda il, eh, il giornale che ho davanti al PC, che voi non potete vedere, risale al 18. Aprile 2022 ore 10.36 Titolo inedito Situazione inedita vista, vista la situazione Valga la ridondanza Il pronasticismo che dir si voglia Vogliamo leggerlo? Uh, ok, non sarò molto fluido nel leggerlo Perché devo tradurlo all'italiano Allora, Putin esige la proprietà di una chiesa ortodossa russa in Gerusalemme in una lettera rivolta al premier Bennett che sarebbe appunto il premier israeli. Continuo a leggere, questo è stato il titolo, ok, eh, Gerusalemme 18 aprile. Allora il mandatario russo Vladimir Putin esige, esige, questo è ciò che dice il giornale, esige la proprietà per, a favore della Russia, della chiesa Alexander Levski nella città vecchia, occhio di Gerusalemme, in una lettera indirizzata al primo ministro israeli Neftali, Bennett, con l'argomentazione che è una promessa eh, che si trova già ad essere da memore tempo, eh, eccetera, eccetera, eccetera. La disputa sulla proprietà di questo Tempio, questa chiesa, conosciuta anche come la Cattedrale della Santissima Trinità e facente parte della Chiesa Ortodossa russa di Gerusalemme, risorge adesso dopo che Netanyahu avesse promesso a Putin trasferire la, la proprietà di questa chiesa alla Russia a radice della liberazione del 2020 eh, dell'israeliano Nama Issahar, da una prigione russa condannato per possessione di cannabis Allora, l'articolo prosegue, è un po' lunghetto, quindi mi fermo qua. Ok. Cosa ci trovate di strano in questa lettera? Putin, Israele, Gerusalemme. Usiamo la razio. Che cosa sta facendo Putin adesso? Putin sta in un mare di guai. Perché? perché in questo momento Putin sta invadendo l'Ucraina, invadere l'Ucraina, che alcuni eh, l'Occidente diciamo sta costruendo dei film da paura, perché ormai la gente ha smesso di far funzionare il proprio cervello e la razza ormai chi ce l'ha vale più dell'oro e quindi cosa fa l'Occidente? Vuole far passare... Putin come qualcuno che starebbe perdendo. Sono morti migliaia di soldati russi, ma va? Ma davvero? Ma perché tu pensi che fare una campagna come quella di invadere uno Stato gigantesco come l'Ucraina è un picnic? Ma è normale che muoiano migliaia di soldati? È normale e con questo non sto festeggiando, sto semplicemente rappresentando la realtà. La realtà è questa, che quando si invade, anche se tu sei una superpotenza, mh, perdi migliaia di soldati. È normale, non è una cosa anormale. E quindi siccome sarebbero morti, anzi ah, sono morti, migliaia di soldati, Putin starebbe in difficoltà, non mi pare, a me. Né a me e né a molti analisti e soprattutto se senti la controparte russa, che qui non la fanno sentire, RT in occidente non si può sentire e molte altre reti russe non si possono sentire, ma è normale, te devi solamente sciroppare quello che i giornalisti venduti, venduti occidentali, dicono menzogne. Quindi, al di là del fatto che eh, Ovviamente la Russia è quello che è come potenza, ma certamente resta un affare estremamente impegnativo invadere una nazione come l'Ucraina, molto impegnativo. Inoltre a questo panorama triste e raccapricciante dobbiamo aggiungere le ulteriori ripercussioni inevitabilmente si vanno a creare infatti finlandia svezia stanno già votando almeno la finlandia per quello che mi risulta stanno già votando per entrare nella nato ovviamente questo comporterà che sir putin Certamente prenderà provvedimenti nei confronti di tutte queste nazioni. Che tipo di provvedimenti? Ma chi vivrà vedrà, intenda chi intende. Insomma, nella situazione in cui si trova Sir Putin e la Russia non c'è tempo da stare a pensare alla religione. O forse sì. O forse la religione è quello strumento, perché un conto è la fede, la fede vera in Gesù Cristo, il Dio grande creatore del cielo e della terra, sia gloria il suo nome, e un conto sono le religioni, lo strumento dell'uomo per arrivare alla conoscenza di Dio, che però questo strumento poi, siccome fondamentalmente l'uomo alla fine di realmente conoscere il Signore non è che gli interessa più di tanto quindi utilizza la religione come strumento finanziario politico di controllo infatti nella stessa Apocalisse noi troviamo che la religione dell'Anticristo è strettamente legata al fattore economico Basta leggere Apocalisse 13 troverai religione, adorazione, idolatria, economia, comprare, vendere, controllo dell'umanità, quindi la religione è estremamente importante. Il mondo russo e non solo, ucraino, perché Ucraina è la vecchia Russia, sì, può, sì no, no, no si può dire, sì, è la vecchia Russia, è la piccola Russia, è proprio da dove nasce la Russia, Kiev. in Kiev ci fu, se non vado errato, la prima chiesa eh, che nasce, nasce a Kiev, lì da quelle parti, vado a memoria, tutto improvvisato. Eh. Sta notizia l'ho appresa ieri e quindi ho detto vabbè domattina approfitto per fare un video eh, improvvisato. Come già detto nei video precedenti, in questo momento le chiese ortodosse, che nascono, diciamo, si dividono nel 1054 dal, dal cattolicesimo apostolico romano stradiviso in 24 ordini, che se sono fatti la guerra, si sono ammazzati alcuni di questi, non tutti, tra di loro, e in più c'è questa mega scissione del 1054, in questo momento le chiese russe le chiese, scusate, ortodosse sono divise in due, in due gruppi, pro-Putin, pro-Ucraina e quindi che cosa fa la religione? La religione controlla, muove, crea voti, crea potere, crea correnti, un, un appartenente per esempio a un organo politico può utilizzare la religione per fare la guerra attraverso appunto la religione, i seguaci eccetera eccetera eccetera a un altro opponente politico perché poi a sua volta i stessi religioni si sono mescolati politicamente hanno allacci, hanno politiche e, e muovono le masse quindi il campo religioso è un campo, si può tranquillamente definire, concedetemelo, anch'esso è un campo militare. Ah, ecco qua. Da dove tira fuori Sir Putin il tempo? Il tempo. Con tutti i guai che c'ha, con tutti i problemi che c'ha, lui ha tempo. Lui ha tempo. Di scrivere una lettera a Bennett primo premier israeli per dirgli guarda che quella chiesa Netanyahu me l'ha promessa perché quello là che si faceva le canne e noi l'abbiamo liberato quello era uno dei vostri e quindi siccome noi abbiamo liberato uno che si faceva le canne tu mi devi dare una chiesa in poche parole detta la romana <ride> ragazzi non vi fate le canne che poi vi strumentalizzano oltre che vi fa male a parte che è peccato capito cosa c'è dietro? qui entreremo in un altro discorso ma lasciamo perdere in pratica è successo questo torno adesso torniamo ad essere seri anche perché c'è poco da scherzare in tutto questo Scusate l'enfasi, in tutto questo marasma, cioè questo mare di guai che c'ha Putin, pensare a una cattedrale che sta in Gerusalemme è impossibile, a meno che, a meno che non ci sono dei forti interessi, perché tutto sommato una Meras apparentemente situazione può diventare un grande pretesto un domani se poi questo pretesto viene accumulato ad altri pretesti sbollà Libano, Siria man mano e chiudo e vado al succo si sta sempre più concretizzando lo scenario che un domani concretizzerà la battaglia di Goghe e Magoghe. Putin, con tutti quei che ha, che non sa chi da resto, invadere una nazione intera come l'Ucraina, stare appresso alla Finlandia, alla Svezia, alla Georgia e chi più ne ha più ne metta eppure l'occhio è sempre puntato su Gerusalemme perché Satana la prima cosa che guarda sono due unità la Chiesa e Israele gli ebrei il mondo ha dato il tempo con il suo orologio dell'apocalisse sito mi pare eh, questo a new york ha detto che al mondo gli rimangono cinque anni rotti ha dato un tempo la chiesa in nome di nessuno sa il giorno l'ora e l'anno sta nascondendo il tempo quando la Chiesa dice perfettamente che noi avremo conosciuto per filo e per segno il tempo, non il giorno, non l'ora, non l'anno del rapimento della Chiesa. Chi lo dice sia anatema, ma il tempo sì e i segni sono tanti, oltre 120. Dio ti benedica. Proseguire significa fare retorica e io non voglio fare retorica. Quindi io vi saluto nell'amore del Signore, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore eh, vorrà, ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom, Maranatha.